Benvenuti nel primo episodio della serie A che serve Bridge? All'interno del canale YouTube di Color Connection, infatti ho deciso di creare una piccola playlist dove andrò a rispondere alla domanda che mi viene fatta più frequentemente quando presento un seminario o un corso in varie parti d'Italia. In realtà la prima domanda è se sono l'unico che utilizza Bridge nel mondo la seconda è ok visto che l'utilizzi spiegami a cosa serve in questo caso vi faccio vedere una delle caratteristiche di bridge che trovo molto interessanti ad esempio qui ci troviamo di fronte a una cartella chiamata foto come vedete nel percorso nella parte alta che all'interno contiene diverse sottocartelle prima cosa che posso fare è cliccare su questa freccina e dire a bridge fammi vedere anche il contenuto delle sottocartelle in questo modo io posso vedere istantaneamente tutte le foto senza la divisione per cartelle che comunque in questo momento non voglio avere. Una volta che visualizzo tutti questi contenuti, una cosa molto interessante di Bridge che trovo fondamentale, una delle funzioni più interessanti sicuramente, è quella del pannello filtri che si apre a sinistra e che mi permette di filtrare istantaneamente il contenuto della cartella che sto visualizzando. Ad esempio in questo caso posso dire fammi vedere solo le immagini in formato DNG. Istantaneamente basta un clic per vedere soltanto i file in formato DNG. Bridge sta ancora analizzando la cartella in realtà quindi i contenuti anche del pannello filtri continuano a essere aggiornati. La volta successiva che andrò in questa cartella non avrò questo tempo di attesa. E vedete che man mano che viene letta la cartella, viene anche aggiornato il pannello dei filtri. Ma come si può vedere, abbiamo una quantità di informazioni che vengono filtrate. Ad esempio qual è la cartella superiore, quali sono le date di modifica dei file. Posso filtrare istantaneamente l'orientamento delle mie immagini per andare a selezionare ad esempio soltanto quelli in verticale. Posso andare a vedere soltanto quelle che hanno un determinato profilo di colore. Tutte modalità di selezione che sono istantaneamente disponibili attraverso il pannello filtri di Bridge. Bene, questa è la prima puntata di questa piccola playlist Cosa serve Bridge. Vi invito a rimanere su questo canale YouTube di Color Connection. Se volete potete fare anche un giro sul sito colorconnection.it per vedere... Di cosa si occupa appunto Color Connection?